Ti sono capitate situazioni in cui la persona magari um, ti diceva non sto bene così, mi tengo il mio farmacozzo, la mia pillolozza, <ride> e magari, come ti comporti sì, in quei sì, casi? Sì, sì. Mi, è capitato, mi è capitato, mi è capitato con un paio di persone che avevano avuto un disturbo ossessivo molto grave mm. e mantenevano un po' di tratto, di bisogno di controllo mm. no? anche sulla sostanza, ma io in questo caso ho, ho detto che nessuno li avrebbe forzati.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 lui. Um, poi il gradino sopra è, faccio il più possibile, però combatto contro un, um, un muro che non sarò in grado almeno ora di, di, di demolire. Effettivamente arriva la persona, dato qualche settimana fa ho visto un ragazzo che ha detto a questa malattia, per fuori, non chiamarla malattia, no, parlando, cioè, vabbè, tu non la... e lui mi diceva tu non la vuoi chiamare malattia, vabbè chiamiamola in un altro modo,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 No, nessuno, ma perché di fatto, ripeto, siamo stati estremamente aderenti a quello che la ricerca a livello internazionale dice rispetto all'efficacia delle psicofarmaci e anche a come vengono commercializzati, come vengono proposti per i vari tipi di disturbi. Questo libro, peraltro, io personalmente lo vedo quasi come, um, come dire, il, uh, il secondo capitolo, non è il termine giusto, un... Uh,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 Nell'ambito della psicofarmacologia, dei farmaci, del lavoro con i farmaci. Immagina che hai di fronte il giovane psicologo e gli vuoi dare un, un esercizio di vita quotidiana, okay? nella sua vita oppure con, con i suoi clienti, che lo aiuti nel lavoro, eh, nell'interazione, l'integrazione del suo lavoro con col paziente con psicofasma, ci so che ti chiedono una cosa enorme perché ci sono mille variabili, però qualcosa che può essere gli utile, anche solo leggersi un libro di... il tuo libro. E dall'altra parte un suggerimento invece dal punto di vista più dialogico, tenendo in considerazione gli effetti, gli effetti della comunicazione, che lo aiutino in questo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 Stiamo finendo in questo, in, in questa mancanza di, di profondità che poi può sembrare strano, detta da uno strategico, no? Bravo, ma no, io ti rispondo da strategico: che la perché non è la domanda giusta da farmi. Questo no? ci riporterebbe a fare analisi. Il punto è cosa possiamo farci, giusto, no? giusto. e ripeto.